avete anche voi la fumaggine sopra i vostri grumi quella polverina nera sopra le foglie oggi vediamo come toglierla a costo zero anzi con pochi centesimi ci vediamo dopo la sigla buongiorno a tutti bentornati sul mio canale sono orso oggi vediamo come togliere la fumagine ovvero quella muffa che si forma sulle foglie dei nostri agrumi soprattutto se le teniamo in serra con del semplice sapone di marsiglia questo lo aveva già utilizzato mia moglie l'aveva sciolto poi l'ha messo qui dentro e si è risolidificato, quindi il sapone di Marsiglia 100% di quello puro. Se abbiamo la fumagine, con ogni probabilità abbiamo anche eh, la cocciniglia o gli afidi. Cosa succede? Succede che gli afidi e la cocciniglia producono della melata, cioè della sostanza zuccherina, su questa sostanza zuccherina poi eh, si forma questa muffa questo fungo non è mortale per la pianta però bisogna intervenire perché copre eh, la foglia negli attacchi più violenti copre anche i frutti e quindi poi la foglia non porta a termine la, la fotosintesi clorofigliana. quindi alla fine la pianta si ammala però abbiamo tutto il tempo per portare a termine questa operazione con questo sistema con il sapone potassico oppure con il semplice sapone di Marsiglia, oltre a eliminare questa patina, questa muffa, possiamo eliminare anche gli affidi che ci sono, perché una volta che li spruzziamo sopra, forma una patina sopra il loro corpo e non li fa respirare, quindi muoiono di asfissia. È un'operazione veramente semplice, la portate di tutti. Io qui ho 300cc di acqua tiepida, la diluizione è di eh, 10 g per litro, quindi con 300cc metto 3 g di sapone di Marsiglia, lo facciamo sciogliere e poi vi faccio vedere come si applica 4 grammi invece che 3 va benissimo non cambia nulla possiamo metterlo direttamente dentro l'acqua ecco, è importante che l'acqua sia tiepida perché non è facile da far sciogliere il sapone di Marsiglia eh? ve lo dico subito quindi bisogna agitare un po' se lo acquistate al supermercato e lo trovate facilmente assicuratevi che sia il sapone di Marsiglia vero, bio, originale perché esistono in commercio un sacco di cloni con sostanze chimiche all'interno che hanno solo il profumo del sapone di Marsiglia non va bene al nostro scopo, costa pochi euro al pezzo se non trovate questo potete trovare il sapone di potassio, che è un sapone molle ah, volevo fare una premessa, eh, non ho inventato niente questi sistemi che vedete, che vi faccio vedere adesso, io li ho visti su altri video, su altri siti, li ho visti su altri articoli, sto semplicemente replicando un po' quello che ho visto per vedere se funziona e per farvi vedere poi alla fine che funziona veramente. Se l'acqua è tiepida si scioglie meglio il sapone, non calda, perché poi dovremmo irrorarla sulle foglie. Questo si può spruzzare di sera, io lo faccio per questioni di luce in pieno giorno, ma andrebbe fatto la sera direttamente sulle foglie, bene, sopra, sotto e sui rametti dove vedete quei specie di pidocchietti, quelli sono gli afidi. Si attende 24 ore, si fa un altro trattamento, si attende altre 24 ore, quindi, quindi tre trattamenti in tre giorni consecutivi. Mi raccomando non, non lo mettete sui fiori. Se vi posso dare un consiglio prima, magari, provate su due o tre foglie la sera vedete il giorno dopo, dopo 24 ore, se ci sono problemi se non ci sono problemi, ma non ce ne sono perché è semplicemente sapone di Marsiglia potete poi procedere con il resto della pianta perfetto andiamo a errorare allora mi dovete scusare, c'è stato un piccolo problema tecnico io ho errorato già per due giorni e purtroppo le riprese eh, non sono andate a buon fine quindi questo sarebbe il mio terzo trattamento Mi è rimasto ancora un po' di fumaggine vi faccio vedere esattamente com'è vedete questa muffetta questa muffetta qui ricopriva completamente tutta questa chioma per fortuna solo su questa chioma qui le altre, le altre foglie non sono state colpite ma in alcuni punti ho dato lo stesso della, del sapone di Marsilla ah, ecco qua vedete comincia anche qui adesso lo darò quindi questo per me è il terzo giorno col terzo trattamento essendo localizzato avrei potuto benissimo tagliare qui e risolvere il problema alla radice però volevo vedere, sperimentare se questo sistema funzionava, quindi ne ho approfittato. Ok, abbiamo gli assistenti, eccoli qua, adesso andranno via perché si spaventano. Perfetto, tirò ora semplicemente così sopra e sotto la foglia. Con questo sistema, come vi dicevo, uccidiamo gli afidi e contemporaneamente eliminiamo questa fumagine. Se avessimo un attacco veramente violento, una volta eliminati gli afidi, potremmo usare altri prodotti per togliere la fumaggine. Essendo un fungo, prodotti a base di rame, come la poltiglia bordolese, vanno bene. Io non volevo arrivare a tanto, tanto alla fine ho soltanto questa chioma, quindi posso benissimo addirittura bagnare e poi pulire foglia per foglia proprio meccanicamente con uno straccetto. Allora, ci sono, metto anche qui, questo è il suo primo trattamento, questa me l'ha sfuggita l'altro giorno. Ok, altro non ho. Ovviamente il sapone di Marsiglia è un prodotto completamente biodegradabile, però come vi dicevo, eh, pur non essendo fitotossico, queste, con queste proporzioni, cioè 10 a 1-10 grammi per litro, è meglio sempre provare in un angolo un giorno prima, attendere e vedere se ci sono problemi. Ma vi dico, fatto così, non ci sono assolutamente problemi. La funzione del sapone di massiglia sugli afidi è quella di soffocarli si crea una patina sopra questi animaletti loro poi muoiono non riescono a riprodursi e addirittura non riescono proprio a respirare qui ho avuto proprio un bel attacco adesso vedo questo è il mio come dicevo il terzo trattamento attendo domani se vedo che non ho risolto allora poi passo le maniere un po' più forti bene ci vediamo fra 24 ore e poi chiudiamo il video e tiriamo le conclusioni Eccoci, sono passate 24 ore circa dall'ultimo trattamento e i risultati sono veramente sorprendenti. Guardate, questa era una delle foglie più colpite, è rimasto un leggero alone che adesso toglieremo con un getto d'acqua. È rimasto qui qualche cadavere, immagino, di, di afidi, adesso anche questo col getto dell'acqua le toglieremo. Qualche macchietta nera sulle foglie, ma tutto sommato abbiamo fatto un bel lavoro. Sono molto contento perché questo rimedio bio quasi a costo zero ha funzionato bene, quindi a questo punto ve lo posso consigliare. Ecco qui si c'era l'altra foglia dove ho visto una macchietta, ma mi sa che è andata via, eccola qua questa, è rimasto giusto giusto, vedete, è andata via da solo. Bene, adesso per pulire il tutto porto qui la pompa, un getto d'acqua deciso e vediamo cosa succede. Okay. diamogli un'occhiata purtroppo con una mano sola comunque lì dove è arrivato il getto dell'acqua come vedete anche gli afidi che erano rimasti attaccati quindi mai morti non c'è più niente sulle foglie adesso ce le ripasso bene con due mani purtroppo con una tenevo la fotocamera adesso faccio il trattamento da solo poi vi faccio vedere i risultati ed ecco qui roba di pochi secondi ecco adesso devo passare ancora dietro comunque va bene la parte che ho fatto davanti guardate a parte le foglie dove non è arrivato il getto dell'acqua così vediamo anche la differenza questa è rimasta un po' nascosta ma come vedete proprio con le dita si toglie ok bene allora ve lo consiglio questo metodo eh, mi sono trovato veramente bene, molto semplice, in tre giorni abbiamo risolto il problema. Quindi se avete lo stesso attacco di fumagine che ho avuto io, o anche in proporzione diversa, magari un pochino più violento. Ecco, ve lo consiglio, ve lo consiglio, è stato un buon, un buon investimento di pochi centesimi. Benissimo. Vi lascio qui in descrizione il video da cui ho preso poi spunto, e mi piace, mi piace dirlo, ho preso spunto da Natura e Bellezza, da Pier Giorgio, eh, ho visto come ha fatto lui, ho replicato, mi sono trovato bene, quindi lo ringrazio a distanza. Bene è tutto, se avete trovato utile il video fatemelo sapere, vi ringrazio per essere stati con me anche oggi e ci vediamo giovedì prossimo. Buona giornata!